stiamo padre. vedendo di inseriti nella scuola pomaglia. Punto, intanto veramente grazie al Dipartimento per lo Sport, al Capo Dipartimento Dottor Ciceli per questa opportunità importante in questo momento di ripartenza, in cui tutto il mondo dello sport, dello sport di base, quindi il mondo rappresentato da associazioni come, come, come il WISP, come il CSI, come l'Axis, con cui condividiamo eh, questo appuntamento, appunto, stanno lavorando l'impegno ovviamente del Dipartimento per noi è fondamentale strategico nella quotidianità, soprattutto in un momento in cui ovviamente siamo ancora alle prese con eh, decreti e eh, con la ricaduta dei decreti sulle eh, prescrizioni, sulle attività e poi ovviamente il sostegno attraverso e azioni progettuali come quella presentata dall'UISP, un progetto che parte da un'esperienza sul territorio, nel nostro caso del Comitato Territoriale di Bologna, si chiama Pillole in Movimento e che quindi abbiamo riproposto, grazie al sostegno eh, del Dipartimento, riproporremo, partirà formalmente nel prossimo mese di gennaio. Sostanzialmente si tratta di una campagna nazionale, di comunicazione, di informazione, di sensibilizzazione verso la popolazione, soprattutto verso quel target di sedentari, che noi sappiamo essere molto vasto nei numeri nel nostro paese, per cercare di mettere letteralmente in moto il nostro paese. Pillole in movimento perché eh, andremo con la collaborazione del gruppo Lloyds Farmacie e delle Federpharma provinciali sul territorio, in oltre 30 città eh, aree metropolitane, per sostanzialmente portare eh, le scatolette, quelle che sono le classiche diciamo, scatole di farmaco che contengono pillole. Noi andremo a sostituire queste pillole con dei bugiardini che spiegheranno l'importanza del fare attività fisica, del fare attività motoria, daranno indicazioni delle associazioni, delle società sportive, del territorio dove poter praticare attività sportiva e grazie appunto all'intervento del Dipartimento andremo a... Eh, portare nelle farmacie dei territori del nostro paese oltre 480.000 eh, scatolette di pilloli in movimento per andare poi a raggiungere 48.000 persone che avranno la possibilità, cittadine e cittadini di ogni età, di appunto all'interno di associazioni e società sportive del territorio, seguiti da operatori, da istruttori qualificati, di poter praticare gratuitamente un mese di attività fisica, le attività diciamo, aerobiche di base, quindi e attività di ginnastica legate al, al classico diciamo, pedalare camminare, correre, nuotare, quindi attività di palestra, attività in piscina. In un momento in cui appunto c'è da mettere, come dicevo letteralmente, in moto nuovamente il paese, c'è da contrastare la sedentarietà e soprattutto c'è da contrastare la sedentarietà, ma non solo, anche tutto quello che soprattutto pensiamo i nostri giovani hanno vissuto e si è vissuto nell'ultimo anno e mezzo di pandemia. Quindi l'esclusione sociale, quindi tanti, tanti temi eh, mai come in questo momento importanti riteniamo. La capillarietà degli enti di promozione sportiva è fondamentale, la sottosegretaria Rezzali ripete e eh, non manca di ripetere in ogni occasione che questo paese è diventato ed è da anni il quinto paese più sedentario d'Europa. Oh,